Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al Brucaliffo Studio. Per chi già mi segue su Instagram sa cosa penso del live che fece Salmo tempo indietro. Ero certo del fatto che lo facesse per hype, che stesse tramando qualcosa, ok? Ogni volta che Salmo deve uscire con un disco fa qualcosa di particolare. Non interessa quello che penso io, non interessa quello che pensate voi. Lui ha fatto, lui ha subito le conseguenze. È uscito oggi il disco, in realtà alle due di notte. Ho cercato con fatica di non ascoltarlo per avere una prima reazione con voi. Non faccio re reaction, è vero, su questo canale, però dato appunto il subbuglio che si è creato con questa storia, dato che ha fatto delle pubblicità 3D su Milano, non so se le avete viste... Ho molto hype per questo disco ed ho anche molta paura perché Seguo Salmo da sempre ha fatto un'evoluzione pazzesca che soggettivamente non approvo molto, non, non mi piace, ok? Lo preferivo prima, però non voglio essere uno di quelli che dice era meglio prima, è fortissimo adesso in quello che fa, era forte ai tempi, ok? Solo puro gusto personale Fatemi sapere con un commento qua sotto se avete già ascoltato l'album Qual è il vostro pezzo preferito E se la pensate in linea di massima come me Per riferimenti più dettagliati, tecnici Magari ne parleremo sul Patreon Non voglio essere quello che fa le reaction Perché ci sono già molti video Li trovate online da persone che lo fanno anche molto meglio di me Ne voglio solamente parlare con i miei 10.000 amici Se cercate qualcosa di più guardate gli Arcade Boys. E ok ragazzi, flop. Allora, io non so i fit che fa in questo disco. Vediamo, però, intanto la tracklist. Antipatico, mi sento bene. Criminale, ghigliottina, entrappola, chiave. Comité che Ne so, Elvis Back 2. Mi aspetto tanto da quel pezzo. Addio fuori di testa, Marla. Angelo caduto, vivo, flop, algoritmo. La tracklist non mi dice niente di che. Vedo che ci sono dei pezzi da riempimento anche qua nel mezzo. Un minuto e cinquanta, un minuto e mezzo. Capiamo. Allora, Antipatico. Antipatico promette bene perché lui inizialmente fece Mister Antipatia ed era tutto rap crudo. Spererei in un ritorno al rap crudo, anche se ormai credo che le sue necessità siano altre. No Piano forte <ride> Salmo Questo è Salmo raga dai Viva Prion BNB e Mi dissocio Produzioni fuori di testa comunque Non so se le ha fatte lui o no non so niente. Tutte zoccole tranne la mamma. E detto dice in bassi la gente si gira, ma dall'altra parte. <ride> ok, è una intro molto tecnica. Sia strumentale sia di. di, di, di flow. Cristo, se il disco è tutto così, gli. gli perdono anche in live, eh. Cavolini. L Incubi di chi sogna. Lo sapevo. Uh, Andry. Ho detto troppo presto, raga. Dovessi crepare domani direbbero tutta strategia di marketing. <ride> è vero. <ride> Oli okay. che. Se i pezzi più melodici devono essere così, quelli più commerciali, ci sto dentro, eh. Ritornello che prende un po' tutti e strofe belle ignoranti. Ci può stare. Non mi ha capito, eh. Nessun dorma. Se i pezzi melodici sono così, molto molto bene. Cioè. Trofe tecniche, cavolo. Con ritornelli molto, molto orecchiabili. Potrebbe essere il disco dell'anno, potrei dirlo. Criminale. Chitarra. Molto vario come disco, eh? Come sonorità. Sciroppo viola. Ok. Adesso <ride> sono tutti criminali. Adesso Io le parlate nei dischi, ragà, le odio. Le odio. Mi ricorda un po' Blanco, eh, sto pezzo. Anche se lui lo fa da sempre sta roba qua Non lo so, allora questo pezzo qua non me lo riascolterei Figo nel disco, ok, però non... Eh, per via delle strofe, ritornelli ci stanno Beat ci sta, produzione fuori di testa Le strofe così non, non, non mi dicono niente Parlate, mm, no Ghigliottina Ce l'ha con Dio lui, eh, comunque Lo ritira sempre in ballo sta roba Come il stat, mi strappo gli occhi dalle orbite Bella Noise Non ce n'è comunque eh. Beh Anch'io Avevo bisogno di sta roba raga Troppo tempo che non la sento Belle se strofe così Raga, io con sta roba ci sono cresciuto, veramente. Questo è il rap, quando tu dici che musica ascolti rap, per me è sta roba qua. Grazie. Andiamo avanti. Ho tanta paura, ho tantissima paura che il tutto possa prendere una piega più brutta nel mezzo. Perché all'inizio i dischi suoi sono tutti spinti così, E poi dopo partono le, le robe mielose. Però dai titoli non, non, non saprei. Ok. Ma <ride> potevi fare un'altra strofetta qua, però che questa è una cazzo di hit, porca miseria. La chiave è vero, Marra. Mi ricorda un po' il flow che ha in fino a qui tutto bene, Marra. Donne, uno che riprende un po' uomini e donne. Ma scusa, Salmo non canta qua, fa il ritorni alle bassa. Perché un minuto e mezzo di canzone? Due minuti. Che poi ci sa, eh. Perché tanto l'attenzione media dell'ascolto è due minuti. Però fatelo un singolone, porca miseria. Come te. Cos'è il cielo nella stanza volume 2 questo? Ecco Però non è male il ritornello Se il disco è tutto così Questa è singolo Come Maya Non è nelle corde Di un ascoltatore puro di Salmo Però l'ha fatta bene L'ha saputa fare bene, molto bene. Domani, prego padre, beep, le mani. Mi dissocio. Potesse la pelle sopra gli occhi quando ti <ride> Vabbè, basta chiudere gli occhi. Sotto la maschera <ride> Gran bella scoperta, ma si è lasciato con la tipa? Ho chiuso il circo nella stanza, cosa vuol dire, scusa? Non sono uno di quelli che si fa tanto prendere dagli scoop Quindi rimango tipo Ah ma come non lo sapevi eh, No, scusate Easy Dopo il pezzo melodico ci sta una roba più ignorante La playlist è studiata bene Sta dosando bene Roba schetta Chitarrosa Featuring Se era studiata molto bene È molto importante per la riuscita di un disco Cioè puoi avere le tracce migliori del mondo Se non le metti in una scaletta giusta per l'ascoltatore Si va poco lontani Allora Titolo incomprensibile Vediamo Che cazzo è? Figata Ah ma è Yahweh? Vuol dire Yahweh sta roba raga? Non lo sapevo Cioè non so come si scrive in realtà So che aveva un nome strano Chissà come l'hanno fatta sta roba qua non, non saprei dirvelo Comunque ragazzi Cioè in questo disco Vedete la differenza fra i dischi degli emergenti che lavoro anch'io che, che fate voi E quelli di gente Che veramente famosa A bestia Cioè sta roba che nei ritornelli Nelle strofe Il beat non è mai uguale Ogni quartina Ogni quattro quarti cambia Si aggiungono suoni Si levano suoni Non è mai quella stesura Che fai poi copia e incolla Cioè ogni quartina Parlo ai beatmaker Se la studiano Senza che stucchi senza che fai troppe variazioni. Però è veramente strutturato bene. Le sporche, le sporche sono studiate, non sono versetti a caso. Tipo qui, super eco, no? Fa una sporca, oh, oh, oh, oh, oh capito? Le fa veloce, oh, oh, oh, oh, oh. Fateci caso a quanto dettaglio c'è in questi pezzi qua. Non lascia niente al caso. A parte lui, è fissatissimo con queste robe, eh. Ok, soldi. E il bene l'ha detto. Ora devi parlare di tipe Eccole. Eccole. <ride> <ride> bellissima. bellissima. Bellissima veramente. Tanta roba. Io, io spero di... Io arrivato a questo punto, spero di non svegliarmi. Perché ieri sono andato a letto con la cosa Cavolo devo sentire il disco, cavolo devo sentire il disco E non l'ho ascoltato Per voi, colpa vostra Io spero di non svegliarmi Che è tutto frutto del mio inconscio Tutto questo, perché Cioè questo qui è il disco Che mancava ai tempi E che volevo adesso cioè, Assurdo Assurdo Elvis Back 2 Prova solo a immaginare che i malati di mente vedono il mondo realmente come... No, sta roba mi dà fastidio. Dimmi una bugia credibile. Ah. Molto bella sta roba. A solo. Figata. Batterie. Non, non l'avrei chiamata Elvis Back 2. Però molto bella, cioè chi se ne frega del titolo, molto bello il pezzo. Addio, tanto per rimanere in tema ecclesiastico. Ce l'ha sta roba, un Dio personale, ehm, sempre dentro le chiese, con le croci. Richiama molto sta cosa de della religione. Sentiamo che gli dice. Bella sta roba. Vola le mani in preghiera, non possiamo farci una... Nooo Pesante eh? Sembra un po' Medelin Raga ma quanto riverbero hanno messo? Veramente? O richiamano il discorso de della chiesa? Cristo volevo trovare qualcuno valga la pena pregare. Bella. Mi ci rivedo un sacco. Mi ci rivedo un sacco. Soprattutto. Soprattutto nell'ultima nell frase del ritornello. Molto bello. Anche qui riferimenti a Gesù Cristo. Sì, che poi in realtà è due ore che sto dicendo che Salmo ce l'ha con la chiesa di qui e di qua. Buongiorno Giuseppe. Salmo è appunto una cosa ecclesiastica. Magari, questa ho paura di uscire del disco nuovo, praticamente. E il ritornello non mi piace di questo pezzo. La strofa, tanto tanto. A volte piango quando piove, così nessuno si accorge delle prove. Cioè, queste sono le frasi che magari subito non percepiscono, poi risentendole dico: Sei un cazzo di genio. Ma tra l'altro in linea con la copertina che lui piange tre quarti di questa canzone mi ha fatto dire è vero, cazzo è vero se non trovi una soluzione sei una parte del problema molto molto vera sta roba però il ritornello non mi piace musica, vino, eh. ma ha usato la melodia di Sparo alla Luna con Coez. no, però io sto lì e l'ho già sentito raga L'ho già sentito Sempre di un pezzo suo Mi pare Fatemi sapere con un commento Questa non mi piace E Quindi se non mi piace molto probabilmente Ci farà anche il video perché tanto Fa il video di quelle che non mi piacciono Io veramente non penso Che qualcuno le guardi Ecco, sta roba qui non disco di Salma. Mi dite che cazzo c'entra. Cosa? No, Hai cambiato faccia ogni tre giorni. Letto ogni due. E Jimmy Tice, che fa anche il doppiatore. Jimmy Tides, ha 20 esordio forti ha 30 svolta artistica invece no, Sei vivo. Ah non, so se è Jimmy Tite, ma è Jimmy Tite. Oh, voglio vedere un film doppiato da Jimmy Jimes. Allora ha sbagliato tutto. Doveva fare il doppiatore Figo, ecco. La title track. E siamo quasi alla fine. Io te lo giuro, non ti serve il culo per essere primo su Spotify. Ci avrei anche da ridire su sta roba. Come Biden, perché è volato. È volato da una scalinata, Biden. Che cazzo ha fatto? Oh, povero. Cambio beat, sentite? Un tempo i dischi li facevano così, eh. Cioè, prendeteci spunto. E ora rientrano le melodie. per fare un disco brutto, ok. Spesso mi chiedete consigli su come fare un disco di qualità, un disco non amatoriale, ma professionale. In realtà, però, la musica stessa vi dà il consiglio migliore. Per questo vi dico sempre, andate a ascoltare le canzoni nell'insieme. Non limitatevi al testo, a quello che dice il cantante, perché è la punta, diciamo, del, del tutto, ok? È salmo. Andate a vedere cosa c'è dietro, come strutturano il beat, quando spengono gli strumenti, quando li lasciano accesi, come fanno un pre-drop, come fanno tutti quei discorsi lì. Vi aiuta tanto, tantissimo. È un po' questo il discorso, io quando ascolto un disco, per capire quello che lui racconta devo ascoltarlo almeno 3-4 volte perché prima sento il mix, vabbè giustamente, poi sento la spazialità degli strumenti no? e poi me le studio queste robe e piglio solamente ciò che fa parte anche del mio gusto e che mi caratterizza. Questo lo deve fare anche a voi, oh cavolo come fa le doppie, le fa solamente una sì una no, oddio le fa tutte in quartine... E vi caratterizza, ok? Gli effetti sulle doppie, gli effetti sulle sporche Poi dopo arrivo il testo Anche se comunque qualcosina mi sta già arrivando Ok L'ultimo pezzo Comunque flop figa però ha fatto di meglio eh, nel disco Figo il beat fatto con le voci e basta Tipo qua ho fatto una roba che si usava a fare moltissimo ai primi anni quando iniziai. Voce principale, bassa su un lato, alta su un altro. La bassa e l'alta mi crea uno scompenso no? nella tridimensionalità. Cioè in un ritornello non penserei mai a mettere una bassa su un lato, l'alta su un altro. Perché comunque mi crea un, un po' uno squilibrio che dovrei compensare bene. Mi, mi farebbe più comodo metterla leggermente stereo la bassa dietro anzi la alta dietro e la bassa in qualche modo più bassa rispetto alla voce principale cioè fare più un discorso del genere No, di mettere una bassa da un lato la alta dall'altro perché sono robe stroppiano secondo me anche se con gli strumenti lo fai benissimo però un tempo si faceva ahahahah <ride> Per la piaccia metti in conto il fango. Vabbè. Eh ok, conclusioni, considerazioni. Disco molto figo. Lui nei testi non tende mai a raccontare qualcosa di particolare, tipo eh, robe attuali, di, politiche, anche se comunque politicamente abbastanza esposto anche sui social, anche se non gli piace. Tende più a fare un discorso di piglio la frasina del meme del momento e ci faccio su una punch, ok? Lui punta piuttosto a fare questo e sì ci sa alla fine comunque sia no, no, non mi racconta niente ma mi racconta anche tutto, piglia tutte le robe attuali più in voga più famose e, e le butta nel, nel disco fa un minestrone poi comunque temi più importanti li affronta ma li affronta sotto un altro punto di vista, sotto un pu punto di vista di affiancare quello che vive con la religione e questo è una roba che ti fa molto riflettere anche molto di più di chi parla di politica perché comunque politicamente parlando si sa che è un discorso che purtroppo non ci si può fare molto ma al, dis al discorso di sentire una persona che ha dieci anni in più di me, no for forse molto meno, che parla della sua vita e... Di cose che sbaglia, di cose che vorrebbe fare diversamente, di cose che avrebbe fatto diversamente danno una grande mano, ok? Cioè nel senso la persona che ha più esperienza di me che, che racconta delle cose Quindi uno piglia un po' un attimo spunto Produzioni super fighe, produzioni sono veramente super fighe Io no, no, non mi sono informato volutamente sul disco Probabilmente molte robe ci ha messo mano lui eh, Se non direttamente ai pezzi, almeno alle strutture ci ha, ha un po' studicchiato, eh, sono molto belle anche per il discorso che variano tantissimo, che non lasciano nulla al caso, L la cura di questo disco è, è da 10 lode secondo me. Poi vabbè a livello di marketing si, si sa che lui punta tantissimo a quel discorso lì, vuoi appunto per eh, anni fa quando fece Porn, poi per quando si è travestito da barbone e ha cantato i pezzi che dovevano uscire nel disco da barbone travestito e nessuno se l'è cagato cioè ha fatto molte robe nel corso della sua carriera per creare hype al disco quest'anno penso che una mossa di, di marketing fra virgolette anche eh, era ne nell'intenzione eh, far parlare di sé anche quando fece quel concerto fra 20.000 virgolette mezzo abusivo eh, giù in Sardegna che mi ha fatto rimanere molto male ora parliamo seriamente dato che comunque sia cioè ci sono rimasto male perché comunque purtroppo quando tu fai una cosa sbagliata al cinquantenne medio all'italiano medio vi hanno detto i rapper fanno così eh? i rapper che brutta generazione ok? quindi poteva farlo in una maniera un po' più intelligente perché secondo me se trovava il modo di suonare eh, e metteva a parte un po' l'egoismo trovava secondo me una scusa migliore che la metteva in culo a loro invece di poi pieg piegarsi ecco. e nulla io comunque sia non voglio allungarmi troppo su quell'argomento perché ci sono due fronti discordanti il mio è un punto di vista ma non dico che abbia sbagliato né che abbia fatto bene tutto qua ci sono solo rimasto male che con L'intelligenza di, di, di questa persona di questo personaggio poteva secondo me farla meglio. Ecco tutto qui. Ok, noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Vi ringrazio per essere rimasti fino a questo punto. Se siete rimasti fino a questo punto, iscrivetevi, lasciate un commento, un like, qualcosa per supportarmi. Ci vediamo. Ciao.